Vieni qua, chissio musetto originale. Un'altra cascatella di limone. Tagliamo la cendopelle. Ciao amici, imbracimi ancora. Direttamente da uno strettissimo ascensore di Napoli. Io e Paola oggi andremo a mangiare una cosa molto insolita. Abbiamo 40 minuti di strada da fare. Dai, ah, il taxi? Simona uh, 5. Ti sei scordato il telefono? Sopra sì, non fa niente, non fa niente che non ho il telefono, ce l'hai te, va bene. Ta. Hai messo fretta, come Tu devo? mi metti oh. fretta. Simpatica questa cosa perché io uh, e Paola abbiamo un accordo, io mi occupo della parte tecnica e Paola della parte logistica, no? Sì. Paola sceglie i posti e come è entrata il taxi ha tu? mi sono scordato il telefono. Vabbè mi sono scordato il telefono, ma dove dobbiamo andare lo so. Che ci siamo persi? Io ho fame. Non sei pure io? Il tassametro diceva 16,50 euro. Poi gli ho chiesto quant'è è 28. Gli ho vai, detto, vai, ma vai. il tassametro dice 16 ,50 euro. Cioè, ma siamo fuori zona. Vabbè, c'è stato Erso. Alla fine abbiamo chiuso la trattativa con 25 euro. A me basta che. Se, secondo me il, il simpatico tassista ci ha fregato. Oh, dice che fa parte dell'experience. Sì voi sapere quanto ti ho portato? Vai. Ti ho portato da Sasà la, la trippa a Magna Obero mousse. Quante stelle c'è a la trippa? Assai ehi, Ciao Sasà! A dove vengo? Buonissimo eh, onore e piacere eh, eh, Con bello. tutto il cuore Allora saliamo su e andiamo a preparare subito Un bel passetto di trippa Nel dietro le quinte di Sasà la trippa Un'esclusiva di Brasciani ancora che fondata. Vai, non ti preoccupare, qua abbiamo una grande fagiolata, vedi, pina di salsicce, che dopo toga... oh, sì. è Questi sono i venti, Eh, questi sono i venti, ma dovete Ah. Dove stiamo di preciso? Questa che parte è di Napoli? Noi ci troviamo a Barra via delle Repubbliche Marinare A Barra parliamo parlavose chiaro, la vedi questa chef? Sì Saranno due anni che mi parla di te Ma io la Ma stavo okay. aspettando, e sai, so. per fare Lai... che cosa? Eh, per fare cosa? Oh, eccola, oh, qua, oh, eh. eccola qua, dovevo fare così Dovevo fare Un bacio Quindi stasera, che sì. se mangiamo? Stasera vi preparerò un bel bassoletto di trippa classica, sale okay. e limone. Tagliamo la centopelle. Che sarebbe la centopelle? Sarebbe, fa parte della trippa il foiolo in italiano e noi la chiamiamo la centopelle perché ha tante foglioline, oh, vedete? Eccola qua. La centopella, che Eccola qua. La mia preferita. Eccola qua. Poi andiamo a tagliare a dadino. Sì. Poi prendiamo un po' di coppa di maiale, eccola qua, questo sarebbe Operiobus fat a sassicciot, come fanno le sassicce, solo che questo è un po' più grande. Sì, mi piace. Sassà, scusami, una cosa, lo sto guardando da quando sono arrivato, non vedo il vacchio. Non c'è la bistecca di Bagyu <ride> di manzo giapponese da 1000 euro al chilo? Da 1000 euro al chilo no, non ma ti posso garantire Ehi. che questo pezzo qui... Fa vedere, fa vedere... Vedi un attimo un musetto, oh, glielo tagliamo proprio setta. bello! Ah, la faccia degli giapponesi! Questo Vieni muse. qua, che un musetto originale! Qua. Questo è il muso Guardate del... Qua. Del vitello, è il tutto muso. magro, ma ha un odore spettacolare! eccolo qua, lo andiamo a ferrare così il musso del vitello bella bellissima dopo mi prepari un bel bassoio la mammella io quando sì. lo seguivo sì. vabbè la trippa, vero musso ok, si può trovare anche a Cassino che è la mia città originaria, ci sta ma la mammella di mucca non la trovi dappertutto quindi Sasa che c'ha sta mammella infatti quando l'ho chiamato per venire qua, ha fatto Sasa Adeni a mi l'ha fatto lui è regolare e siamo venuti e quindi adesso non vedo l'ora di assaggiarla. Io, eccolo qua, allora a te l'onore perché ti ripeto è onore e piacere. Vieni qua, prendiamo questa fettina, dammi un po' di limone, gli mettiamo un po' di sale. Eccolo qua. Allora, andiamo a premere qua. un po' di limone. Vai! Sì, mamma mia! Mamma mia! Facciamo mie. gin gin! Facciamo Va gin bene, gin jin vai! Ah, mm. Ragazzi, allora. la mammella bisogna imboccarla per rassaporarla È buonissima mm. C'è qualcosa in questa organizzazione che non mi eh. quadra Cioè io riprendo e voi mangiate No, no, no, dammi la telecamera ah, Ma fai, fai solo filmino, fai, no. mangio, vino a qua. <ride> <ride> vieni qua Quindi qua, taggiamo la fa. Vabbè Cosa <ride> sa? Mi sono ah? fatta la barba mezz'ora fa il eh? Eh. dopo berba ah. al limone mi mancava <ride> quindi prendiamo un bel vassoio quello là grande andiamo a salarla vai. questo è corno eccolo qua Paola questo è corno Ma non è che onore vai vado vai vai fatto così e poi lo devi vai Ole! Brava, bravissima. <ride> Io mi sono perso qui, vai troppo veloce, allora mi, mi fai un riepilogo di tutte le parti. Questo è è 100 allora, pelli, giusto? Questo qua è 100 pelli, allora. questo qua è una parte della trippa, okay. è un foiolo. un foiolo questo qua invece è, è la coppa piccante, quella là che abbiamo tagliato, sì, sì, questo saricciotto sì, sì, sì. qua, vedi? Mi piace, è questo. Sarebbe qui. Questo qui, perfetto, poi... Questo qui è il musetto, questa parte il qua musetto. carnosa che abbiamo tagliata. Bella, ok? E poi abbiamo messo la trippa, la classica, la classica trippa che sarebbe questa coperta qui E lei? E ora che facciamo? Ora andiamo a mettere uh, tutto nel vassoio, il sale l'abbiamo messo Sì, sì E a buffarmi il limone tutto coso, bello. bello Attenzione gli occhi E uno Un'altra cascatella di limone Prepara i limoni, Giosi Eccolo qua poi che facciamo? Ficiamo un altro pochettino di sale perché se n'è sceso con il limone. Eh sì. E gli continuiamo a mettere un altro po' di limone. Così viene tutto veramente saporito e bello. Uli. E poi, alla fine, un po' di pomodorino così. Eccolo qua. Amici, da devi sapere una cosa, sembra tanto? Però in queste preparazioni qua, quello lo tengono a mollo nell'acqua. Ci va tanto, tanto sale e tanto, tanto limone, sì. se no non sape niente. Dico sì. bene? Ho sì. pronunciato bene? Sì, ok. Sì, sì. Quindi Infatti non vi spaventate noi... che vedete la quantità di sale, ci va tutta perché è come se se lo mangia il prodotto stesso e quindi anche il limone stesso gli facci tutti quanti i sapori. Mo' ti faccio capire. Io ti ho portato da Opera Omus. Lo vedi? Opera. Eccolo qua. Opera. Opera, o zampone. Omus. Omus. E opera. Opera. E omus. E poi attorno a queste due cose okay. c'è tutto un mondo. Allora ragazzi, breve interruzione per una comunicazione importantissima. È uscita la classifica delle migliori 21 house d'Italia. La trovate sui nostri social, Facebook e Instagram e anche sul nostro blog bracemiancora.com. Le 21 migliori house d'Italia le riconoscerete perché all'esterno affiggeranno questa targa inconfondibile! Sono ristoranti dove si mangia da Dio, dove l'offerta carnivora è super! Andate a trovarli e dite che vi manda percemia ancora! Ciao! Questo, sé, questo è il piede di vitello che noi lo chiamiamo o carcagna, eccolo qua! Vedi? Questo come lo prepari? Quanto tempo ci vuole? Eh, questo ci vuole almeno un'ora e mezzo di cottura! Sasà, tutta sta bella roba dove la prepari? Negli appositi <ride> dei laboratori dove viene bollita, dove viene sgrassata, pulita. Viene tanto di certificato di provenienza perché voi, eh, noi dobbiamo capire cosa stiamo mangiando, da dove viene, a chi affiglia Samuc, cioè ogni, ogni passaggio come eh, deve funzionare. Tu quant'è che fai questo lavoro? 13 anni già, tagliavo la trippa, quindi vi lascio immaginare che oggi ne ho 42, vi lascio immaginare da quanti anni. Vabbè, c'hai cioè, 30 anni di onorata carriera. Eccolo qua, una cosa sobria è fatto. Edì perfetto una cosa sobria tutto, Paola tutto e, in facciamo però, va, così usciamo fuori a mangiarlo va, va bene così sa sa. Piano, e va. sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa questo sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa ma per la traduzione qual è? Che vorrei... Piede è muso! Cioè il famoso Gnosti! Eh! Ah regà, il nostro tail, quello. E riferimento al quale vi ho fatto una capa tanto, a proposito di mangiare l'animale dal muso alla coda, questa qui a Napoli viene penso. ampiamente, ampiamente, diciamo, interpretato okay. Dalla sala Trippa e da tanti tripparoli con questa roba e ci stiamo mangiando. Ok, questa è la mia preferita, non è per tutti. Facciamo vedere la tua preferita. Questa, Paola, è la tua preferita? Sì I 100 pelli? Perché ti piace tanto questa? Perché, allora, innanzitutto per il sapore e poi per questa, per la consistenza Vedi? E si chiama così perché ha tutte queste pelli frastagliate Oh È uno dei vari stomaci del, del volume? Questo è il musetto Il Guarda. muso? Lo vedi com'è? Questa è cartilagine e poi c'è anche il sudo connettivo, c'è sì. anche la carne, il nervetto e... Ho capito che ci mettono il limone e ho capito perché ci mettono il sale Perché il sapore è molto soft Sei una ricercatrice di posti <ride> pazzeschi Senti mi è venuta un'idea, ti andrebbe di fare un format intitolato Grigliatori in trattoria? Io so che tu le conosci le trattorie Sì, sì, va perché bene? a me oltre a cucinare mi piace tanto andare a mangiare C'è già qualche indirizzo Però facciamo così Paola Io ci metto la parte tecnica Tu la parte logistica E okay. non ti scordi il telefono, va bene? No Adesso mi mangio la zizza della mucca Questa è la cosa... Abbiamo certo più di tutta, volevo messa è buonissima. Aspetta, aspetta, aspetta, noi ci eravamo distratti e tu hai preparato. Che ci hai portato? Bruschette con trippa marinata, con provola affumicata e capocollo. E casana fagiolata bombardata di salsiccia, è buonissima! Trippa, provola e capocollo! È una roba esagerata. Quando venite a Napoli! si mangia! Se magna, se magna, attrazione popolare! Paola ha deciso, si porta a casa questi pomodori, i famosi pomodori del... Ma me li ha de, regalati. De, i regalati! Me li ha regalati! Guarda qua! A me mi regalano mai un cazzo! Paola, eh. che particolarità hanno questi pomodori! Allora questi sono i pomodori del pignolo, eh. questi crescono alle pendici del Vesuvio quindi il terreno del Vesuvio gli dà un sapore e una conformazione unica, sanno di sole, sanno di Napoli secuto. E meno male che non l'ho mai avuto, eh! E fai sapere, amici, eh! mamma non torno più rimango qua la sua sala trippa poi ti mando l'indirizzo mi vieni a trovare ciao Ragazzi è inutile che ci giro intorno, a me questi format piacciono da morire A Roma lo zozzone, diciamo come lo chiamiamo noi, il furgoncino che trovi in giro per la città ci sta Ma al limite ti fa la porchetta, non ti fa queste robe, queste robe le trovi da Roma in giù E fidatevi ragazzi, è la bellezza di questi posti, è la bellezza del sud Italia che ti regala questo cibo povero ma arricchito ragazzi con la loro cultura, le loro tradizioni, le loro usanze se vogliamo tanto sale e tanto limone costa poco però ragazzi vi posso assicurare che questa è una delle cene più belle che abbia mai eh, fatto in vita mia e sono estremamente felice di poterle condividere con voi io per dire perché parli da solo dicendo sta Paola e Paola sta da Sasà a chiacchierà, è rientrata dentro al furgoncino senti, Dimmi. io mi faccio il servizio con Sasà, bene Va bene, rimango okay. con lui a fare opero mousse. E la trippaiola allora? Faccio la trippaiola stasera. <ride> Io ho mangiato tanto bene. Sì. A Roma quando una cosa è buona, noi sì. diciamo portacci quanto è buona. Qui a Napoli, come dite? Quando una cosa è buonissima. Ma come è saporita, è troppo bella. Paola, Eh? allora c'è una brutta notizia. Sì. Abbiamo finito il budget. Ah, veramente? Quindi tesoro mio si torna in centro sì, torna. con l'autobus cioè, Saranno 20 e mezz'ora di autobus Senti io ho il telefono scarico, tira fuori il cellulare tuo così vediamo Oh l'ho scordato Apposto così, bene amici di preciami ancora <ride> Si conclude così questo nostro vlog! Oh. video diverso dal solito Ma avevo tanto piacere a raccontarvi l'Operobus in compagnia di Paola in qualche modo torneremo a Napoli centro ma quello è l'ultimo dei problemi ragazzi fatemi sapere se video del genere vi piacciono sono un pochino più sporchi ma sicuramente più ruspanti e sempre saporiti come nel nostro stile ovviamente mangiamo sempre carne eh? non è che ci riscostiamo più di tanto però stasera la trippa meritava Paola grazie no grazie a te dai, che mi ha accompagnato ti ci Dai, ci sopportiamo a vicenda si può dire? si sì. è eh, no. okay. torni a fare un video con me? vediamo la ah, solita ciao amici di Bracemi <ride> ancora ciao. ciao un abbraccio e che la l'abbraccio sia con voi